Visto mio marito o mia figlia? Non credo, dove li hai visti l'ultima volta? Trascorrono le notti insieme alle stelle, brillano e mi salutano. Ma al mattino si spostano verso il fiume. Oh, di solito li vedo brillare lì, ma la tempesta ha intorbidito le acque. Lo so che sono lì sotto, ne sono sicura. tutto quanto lì. Ma se Non hai mai visto niente di simile, vero? Questo è l'ultimo. Ho venduto il resto a quel comandante. Era un filo sovraccitato, ma ehi, hey, ha comprato tutto lo stock. A parte questo, si intende. Va a meraviglia, mai una varia. È un gioiellino, vero? Uh, beh. No, dico sul serio. Mia moglie non si è più ripresa dall'incidente, ma il ronzio del motore l'aiuta a rilassarsi. È un bene. C'era un tempio su quell'isola Ma ora non restano che un paio di muri crollati E a quanto pare un pilastro di pietra È più una statua che un pilastro Un'opera complessa Un professore è venuto a studiarla qualche anno fa Ti ha detto cosa ha scoperto? Ha detto che non aveva alcun senso e la cosa lo irritava parecchio Ci ha accusati di aver provato a ingannarlo parla di qualcosa nei dintorni fai un respiro profondo mi troverai sotto il naso di un altro Che puoi entrare e salire a suo antojo. Scusa, ci conosciamo? Mi scuso, non credevo fosse una residenza privata. Oh, cielo. Siamo messi male. Ma non pensavo così male. Io davvero non volevo. Lo so, tranquilla. Ma ora devi scusarci. Abbiamo un mare di lavoro da fare. La giungla prende quel che vuole, ma è difficile farle svelare i suoi segreti, anche se forse ne ho scovato uno. Forse. Davvero? Il villaggio è stratificato. Togli uno strato e ne scopri un altro. E così via. Sembra avere una storia complessa. A volte mi chiedo se non sia stato qui, in un modo o nell'altro, dall'inizio dei tempi. Sai, sei diversa dagli altri. Quali altri? Tutti quanti. Uomini in cerca di petrolio e oro. Arraffavano a più non posso. È bello vedere facce nuove in città. Fa sempre piacere sapere che quest'angolo di mondo non è stato dimenticato. Se poi ti capitasse di dare un'occhiata alle merci dell'emporio, le nostre tasche te ne sarebbero grate. Come te fue hoy? Estuviste tomando muestras? Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Omar, uh -huh. è tutta la notte che lavorano. E allora? Vengono pagati per farlo, no? Sparisci. Non è vero. Verda, no. Ora fuori dai piedi e fammi vedere la partita. Ma cos'è? Non ho abbastanza... spazio Sarebbe bello cacciare Va tutto bene? No, per niente, come al solito. Questi saccheggiatori arrivano, ci assoldano per dissotterrare le reliquie e ci pagano una miseria. Poi le portano via e ci lucrano. Siamo alla disperazione. Non c'è più lavoro dal ritiro della Porvenir. Siamo messi male. Immagino che la tempesta non abbia aiutato. <ride> Quel poco che avevamo è andato distrutto o sommerso. Non so più che pesci pigliare. Ho un po' di esperienza con quel tipo di persone. Forse posso aiutare. Non credo che ci riusciresti. Com'è che ti chiami? Lara. Victor. Se vuoi parlare con Omar, il direttore generale responsabile di torture, furti e saccheggi, è lì dentro. Grazie. Sta' attenta, non gli piace essere sfidato. So che sembra sciocco da... Non ho abbastanza spazio. Qualcuno ha sbarrato la strada. Non ho abbastanza spazio. Pare che il ponte sia inagibile. La stanza si è conservata meglio del resto della grotta. pieno, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Faris, oh, ma... chi sei? Stai cercando lavoro? Um... Beh, ti è andata male. Siamo già abbastanza. E comunque ora il responsabile del personale è Marco. Oh, eh, ecco, giusto. Sai dove si trova? Indovina, al bar. ¿Cuál es el problema? Non ho abbastanza spazio. Così Marco, può accadere di duro. Sto cercando Marco. Perché? Per cosa? Voglio solo parlargli. Non vuole guai. Non sono in cerca di guai, cerco lavoro. Lavoro? Sì, certo. Come no. Quindi tu sei Marco? Dimmi che Omar non ti ha mandata qui per infastidirmi. Se quelle bestie toccano mio figlio, io... Marco, non sto con Omar. Credimi. Che è successo a tuo figlio? Mi sono rotto il ginocchio. Così Omar ha portato Pablo allo scavo per sostituirmi. Dice che sono il responsabile, che tocca a me trovare un sostituto. Altrimenti... Continuerà a far lavorare tuo figlio. Già, ma temo che tratterrà lì Pablo anche se dovessi portargli qualcun altro. Fortuna che mi sono offerta di sostituirti. Tu? Lo faresti davvero? Non vogliamo mica deludere il capo, no? Grazie. Se vedi Pablo, digli, digli che sono qui. So che un corpo. Sarebbe bello cacciare via questi ladri. I turisti sono rari. Oh, no, non sono una turista, sono una ricercatrice. Oh, beh... Avresti dovuto vedere com'era questo posto vent'anni fa. Era in pieno boom, pieno di vita, di ottimismo per il futuro. Ottimismo, ingenuità semmai. Che è successo? È arrivata Porvenir, una grossa compagnia petrolifera dei dintorni di Lima. Sono venuti, si sono comprati la città, hanno dato lavoro a tutti. Volevano urbanizzare il fiume, ma poi è crollato tutto. Il crollo del petrolio. Ora ci arrabbattiamo con gli avanzi. Peccato tu non sia una turista. I turisti portano soldi, gli archeologi prendono e basta. John, ho trovato delle rovine inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande, Evy si è ricordata dove aveva visto quel simbolo: da qualche parte all'interno. Ottimo, ringraziala da parte mia. Sono qui, puoi ringraziarmi non rompendo niente. <ride> Arrivo subito, Lara. Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come di che? Uh, scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... Uh, lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuwaki uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Beh, almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori? Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Sono sempre pronto a fare affari. Mi sento chiamare dal sottosuolo. Le loro voci, gli antichi dei. Forse devi solo riposarti. No, puoi vederlo da te. Osserva il respiro degli dei emergere dal grembo della terra. Ascolta le loro urla di dolore. Non l'avevo notato. Dov'è questo respiro? Riesco a sentirli chiamare da sottoterra. Le voci degli dei. Non ho abbastanza spazio. La Trinità sente la pressione. Ma se è qui, è comunque davanti a noi. Se non altro vuol dire che sono sulla strada giusta. Se domenica sarà... Tutto pieno, non ci sta nient'altro. pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Mm, impossibile, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. tipo rose. Il petrolio filtra attraverso di esse. Questa è l'uscita. Deve essere l'uscita. Credo che da qui sia sì. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Possibile, non ci sta. Nient'altro. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Giona, guarda. Issel e Shashel. Le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella, quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Ho trovato il Tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. in marcia. Perché tanta frequenza? Il dottor Dominguez è qui in Perù. Vi basta come spiegazione? Sì, comandante, scusi, sì. erano più pesanti del previsto e taglienti la barca è a posto comunque fortuna che sei qui abbiamo un problema ancora il generatore ci prendo qualcosa, chiudo, a... qualcosa che Non va. <tellos> Sto pieno, non ci sta nient'altro. Lara, tutto ok? Sì, c'è una base della Trinità. Ah, qui. Sì, hey, senti. Che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. Uh, Abby, ti posso spiegare? Ti ricontato dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Mi chiedo perché stiamo sigillando tutto. Comandante Rourke tutto vuole pieno. che difendiamo non il vento. Non ci pericolo. sta nient'altro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione forse saprà dirci qualcosa. i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Uh, se posso, signore, che succede? Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Qualcuno sa cosa è successo? Piantiamola col pessimismo. Magari è tutto ok. Merda. Non ci credo. Non c'erano avvisaglie di quanto sarebbe accaduto prima di perdere contatto. fare tutto da solo. Meglio che i ricognitori si spreghino. Che posto di merda. di ostacoli, la visuale è una merda. starà succedendo. Non è il momento di sparire. Prima o poi qualcosa salterà fuori. Vado a controllare. Ok, perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra di ricognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il Tempio è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme russo generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Faniamo tombe. Nana direbbe che è la giusta punizione. Ehi, ho subito un'occhiata! Oh, ah, per un pelo, stai all'erta! Stiamo subendo perdite. Ricevuto, Sparati a vista. Jonah, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rurk era a Kosumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. Mm, impossibile, non ci sta nient'altro. È stata una carneficina. Che sarà successo? Non ho abbastanza spazio. John, ce l'ho fatta. Sono nel Tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa che qui. Dei numeri. Do una pulita. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Devo far coincidere i simboli. Forse posso aprire quelle porte. ...i simboli. Un'altra porta. Deve esserci dell'altra. C'è la figura da e ho trovato una data incompleta. Ci sono due date, e Ishel. La data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. Ok, John, qual è l'ultimo numero per Shashel? La linea trasversale con due punti sopra. Sette, direi. Grazie. Ciao, Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Uh -huh. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì. Un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo. Ho delle buone notizie. Parla di qualcosa nei dintorni. Due guardiani hanno le zanne. Due guardiani hanno i piedi. Uno solo ha entrambi. ...per proteggermi meglio. Mm, interessante. Oh, mm. mm -hmm. yeah. Scusa, nessun altro superstite? Non ne ho idea. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. È stato scritto da un esploratore che andava alla ricerca di una città perduta intorno alla metà del XX secolo. Aveva scoperto un piccolo negozio vicino al campo base, gestito da una donna di nome Kama. Le aveva chiesto se conoscesse qualche antica leggenda utile a localizzare la città al momento di scrivere queste pagine l'esploratore era prossimo alla morte ed era convinto che lei l'avesse depistato deliberatamente campo base campo base rispondi niente? zitto, non sento andiamo, andiamo Campo base, chiediamo rinforzi immediati. Ancora non. Cristo santo, sono qui! Non mi avete. Avanti, bastardi! Cos'è che li spaventa tanto? Merda! Ho perso la radio nell'incidente! Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Dillo loro di sbrigarsi, maledizione! Mm, impossibile, non ci sta nient'altro. Cos'è successo? Ricordo solo artigli, denti, davvero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato e poi sangue, urla. È finita. Sei al sicuro? Siamo morti. Siamo morti. Ma meglio ora? Li vedo ancora. È uscito di senno! Siamo morti. Siamo morti! È finita, sei a sicuro? Dio! Se quelle cose sono tremende la metà di quanto dice... Siamo morti! È tutto ok, è tutto ok. Ok. Tenete gli occhi ben aperti e vedete di trovare qualcosa.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 Siamo 60 pieno. secondi e non siamo dentro. Niente. Voi formate un perimetro. Dove è andato? Dove è andato? Sinistra. Vieni. A trovare qui, Aldo. Sono loro. Non. È impossibile. Non ci sta nient'altro. Cosa sono quelle creature? Deve esserci una via d'uscita. Magari da dove sono arrivate le bestie. Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Jonah! Abby! Ehi, hey, Lara! Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistaco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì. abbastanza spazio.